Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial vi mostro come realizzare questo cappottino in stile giapponese perché il collo è basso proprio in stile come lo stile giapponese che io ho deciso di chiamare Crazy Love. Questo perché il filato che ho utilizzato è uno nuovo della Mistrico Filati di questo inverno che si chiama appunto Crazy Love. È un gomitolone da 150 grammi che misura 450 metri ed è formato dal 35% lana merino 35% microfiber per 35 poliammide il colore che ho scelto io è questo blu che si chiama oceano proprio perché ha tutte le sfumature del blu oceano vi dico già che questo cappottino è una taglia S anche se mi va abbastanza largo perché io sotto voglio metterci un bel maglioncino pesante ho infatti intenzione di creare un maglioncino con il filato del moer kid sempre della mistrico con cui ho realizzato il, coprispa il coprispalle spalle. Voglio Utilizzarlo per realizzare un bel maglioncino da mettere sotto questo cappottino Capottino. e anche perché um, questo cappottino io voglio utilizzarlo all'inverno mettendoci sopra anche tipo un bel poncio di quelli sempre fatti all'uncinetto anche di quelli che faremo ai ferri quindi dicevo questa è una taglia S e per poterla realizzare io ho utilizzato tre gomitoli ma dell'ultimo gomitolo ve lo faccio vedere Ops <ride> dell'ultimo gomitolo me ne è avanzato veramente tanto vedete? e penso che ci farà un bello scaldacollo da poterci abbinare con lo stesso appunto del, ehm, del cappottino quindi qualcosa da poter mettere sopra se vedo che tira un po' troppo vento quindi c'è bisogno di un bel scaldacollo magari uno di quelli grandi grossi eh, che coprono veramente bene quindi vi dico già che se siete una taglia M di utili di comprare 4 di questi gomitoli se siete una taglia L 5 di questi gomitoli io ho lavorato con un del numero 4 e in descrizione vi lascerò il link del centando con i filati il sito web da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori e veramente ci sono sei colori che sono uno più bello dell'altro il mio preferito è questo ma c'è anche il viola e il beige che sono spettacolari per quanto riguarda la lavorazione si parte dal sotto e si va a lavorare questo punto alternato da strisce di maglie alte a strisce di nocciola. È un punto abbastanza compatto quindi va benissimo per essere un cappottino da utilizzare in inverno. E si lavora questo punto per tutto il cappotto, tranne che per le maniche. Per le maniche ho optato per qualcosa di più chiuso e eh, quindi sono tutte giri di maglie alte. Alla fine ho rifinito tutto il cappottino, ah, ho fatto sì, scusatemi, abbasso un po' così vedete, il collo come vedete è proprio basso, proprio in stile giapponese, sono due giri di maglie alte e alla fine sono andata a fare un giro di maglie basse attorno all'apertura al collo e attorno alle maniche. Sotto non l'ho fatto, ho preferito lasciarlo così com'è. E infine ho deciso di chiudere il cappottino proprio per essere in stile giapponese con due alamari. Io le ho messi in alto: eh, sapete che preferisco queste cose che, eh, che non si chiudono fino a sotto. Le preferisco che restano così un po' aperte. Però voi potete mettere anche più alamari. E in descrizione, anche in questo caso, vi lascerò sempre il link del sito Un Centrando Con i Filati. Da qui potete acquistare gli amari. In questo momento sono presenti quattro colori, che sono questo, blu notte che vedete, un verde militare, il beige e anche il grigio, ma presto verranno aggiunti anche nuovi colori detto ciò, io spero che questo cappottino molto semplice da fare, ma vi assicuro che è caldissimo infatti sto morendo di caldo, <ride> però va bene ehm, è molto semplice da realizzare e comunque è un filato molto grosso, quindi vi porterà via veramente pochissimo tempo ehm, e mi raccomando, se decidete di realizzarlo poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook o Incidentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di e Sferuzzare e se avete acquistato lo stesso filato dal sito Incidentando con i filati o presso la merceria Coletti potete aggarci su Facebook sulla pagina Merceria Coletti e su Instagram su Incinettando con i Filati o su Elsa Faccio e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial per realizzare il nostro cappottino io ho deciso di utilizzare uno dei nuovi filati invernali della mistrico filati che è il crazy love ed è questo enorme gomitolone da 150 grammi ed è a ah, 450 di metraggio. il colore che ho scelto io è questo con le blu che io trovo veramente spettacolare e per fare un cappottino è perfetto perché può essere abbinato a molti dei nostri uh, abiti allora io vi farò vedere un piccolo campione del punto dove ho montato 29 catenelle e lavorerò con un certo il numero 4 allora in realtà questo gomitolo si dovrebbe lavorare con un centro del 5 del 6 ma siccome io non voglio un cappottino eh, tipo cardigan ma voglio qualcosa di più rigido ho deciso di optare per lavorare con un certo il numero 4 però voi potete benissimo lavorare con il quattro e mezzo o anche addirittura col 5 se volete un cappottino eh, un po più stile cardigan quindi meno rigido come lavorazione la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8 io vi dico già che per il mio cappottino ho messo un totale di 109 catenelle che è un multiplo di 8 più 5 catenelle che mi servono per avere l'inizio uguale alla fine quindi mi raccomando che taglia m secondo me va benissimo aumentare eh, soltanto di tre eh, motivi in modo da, tale da averne un motivo in più dietro e due motivi eh, in, in avanti. quindi uno per parte se siete una taglia l di andare a aumentare di 6 motivi eh, naturalmente poi dovete vedere un po voi a seconda di come lo volete morbido eh, addosso se non volete stretto oppure No, in quel caso andate a mettere più motivi. Uh, io nel campione ho messo 29 catenelle che sono 24 multiplo di 8 più 5 catenelle. E a questo punto possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono nostra prima maglia alta. Mi avvicino troppo con la telecamera, eccomi quindi 2, prendo il filo, salto la prima delle mie 29 catenelle, entro nella seconda e realizzo una seconda maglia alta prendo il filo vado nella catenella successiva terza maglia alta prendo il filo catenella successiva quarta maglia alta prendo il filo catenella successiva quinta maglia alta catenella di separazione prendo il filo salto una catenella entro nella seconda e vado a fare il mio punto nocciola quindi prendo il filo esco e tiro prendo il filo sull'uncinetto entro nella catenella prendo il filo ed esco e un'ultima volta prendo il filo entro nella catenella prendo il filo ed esco quindi l'ho fatto per tre volte prendo il filo esco da tutti i fili sull'uncinetto e vado a fare una catenella per chiudere bene la lavorazione catenella di separazione salto una catenella e ricomincio da capo quindi entro nella catenella eh, salto una entro una successiva e vado a fare le mie 5 maglie alte quindi una catenella successiva 2 catenella successiva 3 catenella successiva 4 Catenella successiva 5 catenella di separazione. Prendo il filo, salto una catenella, entro nella successiva e di nuovo fa la mia nocciolina. Quindi prendo il filo, tiro ed esco, prendo il filo, rientro nella stessa catenella, prendo il filo ed esco un'ultima volta, prendo il filo, entro nella catenella, prendo il filo ed esco, chiudo tutti i fili sull'uncinetto una catenella per chiudere la lavorazione, una catenella di separazione e ricomincio da capo saltando una catenella, quindi ancora vado a fare 5 maglie alte, una, due, tre, quattro e 5 di separazione. Salto una catenella, entro nella successiva. e Di nuovo da fare il mio punto, nocciola. Quindi prendo il filo ed esco, prendo il filo, entro nella catenella ed esco. Prendo il filo, entro nella catenella, prendo il filo ed esco. Per farlo tre volte esco da tutti i fili sull'uncinetto, chiudo la lavorazione con una catenella, catenella di separazione. Quindi questo è quello che bisogna fare per tutto il giro e per terminarlo andiamo a fare così. Si salta una catenella e si vanno a fare le ultime 5 maglie alte, quindi una 2 3 4 e 5. si termina così il primo giro e adesso vi faccio vedere come realizzare il secondo quindi secondo giro mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo e vado a fare una maglia alta sopra di una delle maglie alte per un totale quindi di 5 maglie alte una l'abbiamo già fatta successiva 2 successiva 3 successiva 4 successiva 5 prendo il filo vado all'interno della catenella e vado a fare il mio punto nocciolina quindi prendo il filo esco e tiro Prendo il filo sull'uncinetto rientro prendo il filo ed esco un'ultima volta prendo il filo sull'uncinetto entro prendo il filo ed esco chiudo tutti i fili sull'uncinetto catenella per chiudere la lavorazione 2 catenelle 1 e 2 e vado nell'archetto successivo e di nuovo ad fare il mio punto nocciola, scusate mi devo tirare un po' il filo, quindi entro e vado a fare di nuovo il mio punto nocciola, prendo il filo, tiro ed esco, uno, prendo il filo, entro, prendo il filo ed esco, prendo il filo, entro, prendo il filo ed esco, per tre volte prendo il filo, esco da tutti i fili sull'uncinetto, chiudo la lavorazione e ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta, una. 2, 3, 4, 4 e 5. Vado nell'archetto di una catenella e vado a fare il mio punto nocciola. Quindi prendo il filo, entro nell'archetto, prendo il filo desco. Di nuovo prendo il filo, entro nell'archetto, prendo il filo desco. Di nuovo entro prendo il filo ed esco per tre volte, chiudo tutti i fili sull'uncinetto. Catenella di separazione eh, scusate, catenella per chiudere la lavorazione 2 catenelle 1 e 2 vado nell'archetto successivo e di nuovo da farmi appunto nocciola. Quindi prendo il filo ed esco. Di nuovo prendo il filo entro ed esco. Prendo il filo entro ed esco. Chiudo tutti i fili e faccio una catenella per chiudere la lavorazione. Ancora 5 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre, quattro e cinque. E di nuovo vado a fare il mio punto nocciola, quindi prendo il filo, entro, prendo il filo ed esco, prendo il filo, entro, prendo il filo ed esco, prendo il filo, entro, prendo il filo ed esco, chiudo tutti i fili, catenella per chiudere la lavorazione. 2 catenelle vado nell'archetto successivo e di nuovo prendo il filo d'esco prendo il filo entro prendo il filo d'esco prendo il filo entro e prendo il filo d'esco Tiro tutti i fili chiudo con una catenella e questo è quello che bisogna fare per tutto il secondo giro terminiamo il secondo giro andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale quindi di 5 maglie alte benissimo Abbiamo terminato così anche il secondo giro e questi sono i due giri che andremo sempre a ripetere per tutta la, la lunghezza del nostro cardigan. Vi faccio rivedere soltanto un attimo come rifare il primo giro dato che abbiamo una base diversa rispetto a quella iniziale e andiamo a fare in questa maniera 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale quindi di 5 maglie alte. E andiamo a fare catenella di separazione e il nostro punto nocciola lo andiamo a fare nell'archetto qui di due catenelle quindi prendo il filo ed esco, prendo il filo entro prendo il filo d'esco prendo il filo entro prendo il filo ed esco per tre volte chiudo catenella per chiudere la lavorazione catenella di separazione e si ricomincia andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi vedete è molto semplice e si crea appunto questa alternanza di nocciole e mentre queste strisce di maglie alte io vi ricordo che ho montato 109 catenelle per quanto riguarda la, la, la la, la, la, la, lunghe, la larghezza del mio cardigan è un filato spesso sto lavorando col 4 quindi 109 possono risultare piccole ma vi posso dire vi posso assicurare che vanno benissimo uh, vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto naturalmente il giro forse più che ripetuto i giri vi dirò direttamente quanto l'ho fatta lunga e poi vi dirò uh, come dividere la parte dietro dalle due parti avanti allora, io ho ripetuto i due giri per 21 volte, quindi dal basso verso l'alto ho ripetuto i due giri per 21 volte e per me come um, altezza ci siamo, perché voglio che mi arrivi un uh, po' sui fianchi, quindi non troppo lungo, e ho messo i marcatori, per mettere i marcatori, scusate. Tolgo un po' l'uncinetto così vi faccio vedere meglio. Per mettere i marcatori, io sono andata a um, contare le mie strisce qui di uh, noccioline e ne ho ne ho messe tre davanti, da entrambi i lati, sette dietro. Quindi, ripeto: ne ho messe tre strisce sul davanti. E 7 dietro per un totale quindi di 13 strisce di um, noccioline e ho fatto per mettere i marcatori contate le mie tre strisce una due tre nella terza maglia alta di gruppo di 5 ho messo il marcatore stessa cosa di qua 1 due tre nella terza maglia alta ho messo il marcatore e adesso vado a lavorare normalmente il mio primo giro che consiste nel realizzare come sempre 3 catenelle che sono stata prima maglia alta una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale quindi di 5 maglie alte catenella di separazione e vado dove ho l'archetto di 2 catenelle scusate di 3 catenelle e vado a fare il mio punto nocciola quindi prendo il filo esco prendo il filo esco prendo il filo esco Prendo il filo, esco da tutti i fili sull'uncinetto, una catenella per chiudere la lavorazione, una catenella di separazione e continuo a lavorare così fino ad arrivare al marcatore e vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare poi il secondo. Sto per arrivare alla fine del primo giro, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta, vado dove ho la seconda e realizzo una seconda maglia alta, vado dove ho il marcatore quindi nella terza e realizzo una terza maglia mi giro con il lavoro e vado a fare il mio secondo giro quindi vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta sopra ogni maglia alta e procedo a fare il mio nocciole quindi prendo il filo entro prendo il filo rientro Prendo il filo rientro quindi normalmente 3 catenelle 1 2 3 e di nuovo nocciolina. vado direttamente a fare la mia maglia alta sopra la maglia alta quindi questi sono i giri l'unica cosa che cambia è che qui facevamo invece di 5 maglie alte ne facciamo 3 quando poi andrete a lavorare dietro nella terra dove avete il marcatore quindi dove avete fatto la terza maglia alta anche qui faremo maglia alta maglia alta e entrando nella stessa maglia di base faremo la terza maglia alta io adesso continuo a lavorare vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il giro il motivo sul davanti e quanto l'ho ripetuto sul dietro che è uguale per fare poi la cucitura alle nostre spalle e creare poi le maniche allora io ho ripetuto il motivo per 13 cioè i due giri uh, per uh, un totale di sette um, eh, di sei volte eh, quindi ho ripetuto i due giri 6 volte e sono andata a ripetere poi soltanto il primo giro quindi ripeto ho ripetuto il motivo 6 volte quindi due giri ripetuti 6 volte e sono andata a fare di nuovo il primo giro per avere la manica bella lo scalfo bello largo ho fatto la stessa cosa da quest'altra parte e poi anche dietro e sono andata poi a cucire le spalle per cucire le spalle sono partita dalle tre maglie alte quindi dall'esterno, andando verso l'interno e mi sono fermata dove ho la seconda nocciolina stessa cosa da quest'altra parte e adesso andiamo a fare le maniche vi dico già che per le maniche farò soltanto maglie alte non farò il punto nocciolina perché altrimenti la manica diventerebbe troppo pomposa eh, troppo um, con queste punto nocciole e secondo me non è proprio un bel effetto quindi preferisco fare tutto maglie alte quindi andremo a fare tutto maglie alte che poi il giro delle maglie alte andrà a richiamare il giri che faremo per il collo perché ho intenzione di fare un bel collo alto Alto, anche in questo caso maglie alte per averlo bello morbido e poi un giro devo ancora decidere se di maglie alte o di maglie basse attorno a tutto il nostro cappotto per rifinirlo, però adesso vi faccio vedere come fare le maniche per fare le maniche io utilizzerò sempre l'uncinetto del numero 4 e andrò a lavorare in questa maniera tenete presente che le maglie alte quando si vanno da lavorare facendo giri sempre di maglie alte tendono un po ad allargare la lavorazione quindi non fate troppe maglie alte qui intorno io naturalmente vi dirò quante maglie ho fatto alla fine del primo giro però se siete una taglia anche più grande della mia tenete presente questo non fate troppe maglie alte anche se vedete che la lavorazione si stringe un po meglio perché poi Ripetendo sempre il giro di maglie alte tornerà ad allargarsi quindi se voi ne mettete già troppo all'inizio, poi dopo la lavorazione si allargherà troppo e sarete costrette o a passare a lavorare con un centro più piccolo o a fare delle diminuzioni che potete anche fare delle diminuzioni in modo tale che così la, la manica vi viene poi al polso più stretta e larga più sopra io però voglio fare tutta la stessa lavorazione quindi senza fare uh, nessun tipo di diminuzione, in modo tale da avere la maglia alla manica larga abbastanza da permettermi di poter indossare sotto anche dei maglioni un po' più spessi quindi andiamo a fare il nostro primo giro e io lavorerò in questa maniera entro con l'uncinetto alla base eh, del mio um, scalfo e vado a lavorare facendo 3 catenelle che sono mia prima maglia alta prendo il filo vado nella maglia alta che ho orizzontale e vado a fare una maglia alta prendo il filo vado nella maglia alta orizzontale successiva e vado a fare un'altra maglia alta Vado nell'archetto che mi unisce le due maglie alte orizzontali e faccio la maglia alta e ricomincio maglia alta dove ho la maglia alto orizzontale, seconda maglia alta dove ho la maglia alto orizzontale, la terza la vado a fare nell'archetto che mi unisce le due maglie alte orizzontali successive. Questo mi permette di allargare, di stringere la lavorazione ma neanche tantissimo. Quindi potete vedere in questa maniera, se per voi comunque è troppo larga, invece di fare due maglie, fatene tre o nelle maglie alte orizzontali e la quarta l'andate a fare nel foro. Questo se volete stringere un po' la lavorazione. Se volete invece allargarla perché vi siete accorti che è troppo stretta, allora potete fare una maglia alta alternata a un'altra maglia alta che si trova già direttamente nel forellino. Come preferite, io utilizzerò questa tecnica e alla fine vi dirò quante maglie ho realizzato allora sto terminando il primo giro quindi ho fatto l'ultima maglia alta vado nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima a me sono 36 maglie alte ho fatto qualche diminuzione in meno dall'altro lato perché mi sono accorta che stava venendo troppo larga quindi ho fatto ho saltato tre ma fatto tre maglie alte e la quarta sono andata a fare nell'archetto eh, questo perché vi ripeto nel lavorazione mi sono accorta che era troppo largo quindi ho preferito andare a fare qualche qualche aumento in meno e eh, quindi qualche diminuzione nozione mettiamola così quindi ho fatto un totale di 36 maglie alte bene adesso non farò altro che ripetere sempre il giro di maglie alte fino ad arrivare alla lunghezza desiderata e naturalmente vi saprò vi farò sapere quanto mi è venuto lunga la mia manica e poi andremo a fare come vi ho detto il collo e il bordino intorno a tutto il cardi, il cappotto allora ho terminato la manica è venuta ho ripetuto il giro 37 volte quindi 37 volte il giro di maglia alta e alla fine ho fatto un giro di maglie basse non tanto per stringere la lavorazione ma per evitare che uh, più in là lavando indossando sempre il, il, il cappottino possa andarsi ad allargare troppo quindi ripeto ho fatto 30, 37 giri più un giro di maglie basse e poi ho fatto la stessa cosa all'altra manica quindi sempre 7 giri più il giro di maglie basse e adesso andiamo a fare il collo quando ho riprovato il mio um, il cappottino mi sono accorta che per il tipo di collo che avevo in mente non avevo cucito da abbastanza vi ricordate che io vi ho detto che ho cucito fino a, do a dove avevo la nocciolina e invece sono andata avanti e ho cucito lasciando alla fine liberi sul davanti e anche vabbè sul dietro davanti la striscia di maglie alte più la nocciolina sia da questa parte che da quest'altra parte quindi ho terminato la cucitura dopo il 5 maglie alte. Quindi, ho oh, come vi ho detto, fa, ha continuato un po' di più la cucitura. Questo perché, dietro suggerimento di alcuni di voi, eh, ho deciso di optare per il collo stile giapponese. Quindi non quello altissimo, ma quello poco, a, poco pochi centimetri, diciamo 2 o 3 centimetri, quindi farò al massimo due giri, in modo tale da avere questo piccolo collo, però abbastanza chiuso. Eh, invece che alto e largo, lo facciamo chiuso e basso. Cioè, quindi più stretto e basso. La lavorazione sarà molto semplice. Semplice perché oh, voglio richiamare il giro di maglie alte quindi faremo semplicemente due giri di maglie alte e poi alla fine andremo a fare un giro di maglie basse che però faremo attorno a tutto l'apertura della giacca quindi adesso vi faccio vedere come fare il giro di maglie alte visto che qui abbiamo il punto nocciola eh, e poi farò il secondo giro e il terzo giro dove maglie basse che però continuerò poi facendo attorno a tutto allo scollo a tutto l'apertura eh, del cappotto allora quindi per lavorare il giro farò semplicemente questo mi sono lavorato sempre con un centro il numero 4 entro all'interno della terza catenella che voleva la mia prima maglia alta e vado a fare le mie 3 catenelle che sono mia prima maglia alta una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale quindi di 5 maglie alte 2-3, scusatemi 4 e 5: una maglia alta dove ho l'archetto di una catenella, una maglia alta sopra il punto nocciola, una maglia alta nella, mai, nella catenella e ricomincio. Quindi semplicemente una maglia alta sopra ogni maglia alta. E vedete qui io sono già dove ho la cucitura, quindi vado semplicemente a fare una maglia alta dove ho la cucitura e poi ricomincio da dietro. Quindi vado a fare direttamente la maglia alta dove ho l'archetto di una catenella, la maglia alta sopra il punto nocciola, la maglia alta dove ho l'archetto di una catenella e poi di nuovo maglia alta sopra maglia alta quindi questo è il primo giro secondo giro faremo un altro giro di maglie alte sopra maglie alte. e poi come ho detto faremo un terzo e ultimo giro che non vi faccio vedere perché tanto è semplicissimo dove faremo tre il giro di maglie basse e poi continueremo a fare le maglie basse attorno a tutto lo scollo eh, lo, eh, scusate l'apertura del cardigan e una volta fatto questo il cardigan sarà finito e potremo andare a metterci i nostri alamari allora ho terminato di fare il bordo ho fatto come vi ho detto le due maglie alte e il giro di maglia bassa una cosa che vi devo dire però io il giro di maglia bassa non l'ho fatto perché vada anche sotto il cappotto ma solo lateralmente quindi di lato di lato e intorno al collo quindi non l'ho fatto intorno a tutto il cappotto però voi naturalmente potete decidere anche di farlo sotto come preferito io ho preferito sotto lasciarlo così com'è. e poi sono andata a mettere i miei lamari allora volevo uno stile un po giapponese e comunque non volevo che il cappottino si chiudesse troppo quindi l'ho comunque messo abbastanza vicino se però volete che eh, vi chiuda maggiormente il, il cappotto dovete cucirlo un po' più di lato quindi andando più in fondo in modo tale che si stringe maggiormente e potete stringere su davanti il vostro cappottino a me rimarrà così aperto e mi piace perché comunque sotto io in inverno voglio indossare un maglione molto pesante quindi non ho bisogno di dover eh, chiudere proprio il cappottino però se volete chiudere un po' il cappottino e come me userete gli anamai, cuciteli un po' di più e naturalmente più laterali e naturalmente potete metterne anche di più, io ne ho messi due che mi arrivano sopra lasciandomi eh, tutto il resto aperto, voi potete metterlo per tutto il cappotto, metterne tre o quattro e quindi chiuderlo almeno fino diciamo, alla vita, come preferite. Naturalmente se mettete gli ramari più di qui e più larghi, cioè se li se cucite più larghi, qui vi conviene mettere un piccolo bottoncino per poter chiudere il collo. Detto ciò il nostro cappottino è terminato.